Quando noi entriamo nella città vecchia sì, adesso noi troviamo e viene una, una yacht di sultano che è sempre, sempre qua la zona così guarda queste gente pure che sono dal Pakistani, dal bangladesi un po'. ci sono guarda questo è tutto sono eh, fortize scali per i uh, uh, castelli per controllare sì, ma è tutto finto non lo so perché mi dà l'idea c'è cioè, troppo Cosa? <ride> ma perché forse perché è tutto nuovo non lo so eh si sì, questo è tutto nuovo è già non ricostruito però è, è città vecchia, vecchia vecchia perché in, in in tempo vecchio non erano le, le case così, tutte le case erano di fango. Di fango ah, sì, sì, non sì. esiste al momento, però la costruzione è come di fango: si sì, guarda il colore come il fango di sì. sabbia. Così vecchia, se volete vedere il tipo vecchio, noi andiamo a vedere al Nisua, sì, c'è parte vecchia di casa di fango. Guardate, guardate, noi siamo arrivati al, al, al, al, al porto: anche c'è una cornice di di Mutra, questa è una York di Sultano Piccolo. si chiama il Said, questa è. <ride> Said, Said. Lui, lui anche si chiama il Said. <ride> lui è famiglia reale. <ride> quella è la fortezza, la fortezza di, di Mutra. Sì, la La fortezza. Noi siamo arrivati al cornice. Questa è tutta parte. Questa, questa Moschia è pure, pure vecchia, però hanno ricostruito di nuovo. poi E già per lo shopping ci sono tanti negozi artigianati, anche uh, l'incenso. Uh, questa forse è la parte principale, diciamo, dove la gente cammina, no? Si fa le zone. Esatto. La sera si se è venuto qua,